Perfetto, ok. Buongiorno a tutti. a tutti. E a tutte ehm, siamo pronti per iniziare il nostro webinar di riflessione sull'andamento e sul futuro del percorso di allargamento dell'Unione Europea ai Balcani Occidentali. E, questo webinar sarà eh, in inglese e in italiano e a mia volta quindi eh, utilizzerò entrambe le lingue e avete la possibilità appunto della traduzione. Eh, ...simultanea, ehm, utilizzando i tasti in basso nel vostro eh, schermo. Eh, questo webinar si inserisce in un progetto che si intitola Giovani e società civile nei Balcani occidentali. È un progetto eh, cofinanziato dall'iniziativa Centro-Europea e dalla regione Friuli-Venezia-Giulia. E con questo progetto Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa e il Centro Studi Politica Internazionale hanno lavorato insieme per approfondire il ruolo della società civile e delle organizzazioni giovanili nel processo di allargamento dell'UE ai Balcani occidentali. Oggi quindi mh, abbiamo un'occasione preziosa per presentare insieme alcuni punti innanzitutto della ricerca che abbiamo realizzato e anche del webinar che abbiamo realizzato pochi giorni fa nel quale abbiamo approfondito specificatamente il ruolo della società civile balcanica nel affrontando il tema dell'ambiente e anche la sua capacità di contribuire in questo modo proprio al percorso di integrazione europea. E, lo abbiamo fatto analizzando gli sviluppi della società civile eh, della regione a partire dal forum di Trieste del 2017 ehm, organizzato all'interno del processo di Berlino. Un secondo elemento importante che oggi presentiamo, forse il più importante per oggi, è proprio invece un'iniziativa di dialogo e scambio tra studenti di cinque scuole in Italia e in Bosnia e Herzegovina che hanno lavorato insieme intorno al tema del cambiamento climatico. Eh, per eh, Osservatorio Balcani-Caucaso e Cespi eh, in pochissimi giorni è un secondo progetto in tema di integrazione europea e giovani. Siamo stati per un'intera settimana a Roma eh, per l'iniziativa dello EU Balkan Forum con eh, giovani universitari da tutta Europa. E abbiamo insieme a loro lavorato all'elaborazione di proposte per la conferenza sul futuro dell'Europa su tanti temi, tra cui anche la questione ambientale. Ehm, oggi ci siamo invece con studenti universitari, chiedo scusa, con studenti delle scuole superiori. E I partecipanti della settimana la settimana scorsa, credo in modo simile ai giovani con cui parliamo oggi, hanno espresso in ogni forma il loro desiderio di essere protagonisti nella costruzione del futuro dell'Europa. e Hanno ripetutamente evidenziato il loro desiderio di essere ascoltati e la loro esplicita volontà di impegnarsi nel, nel, nel monitoraggio delle misure per la tutela ambientale, nella lotta al riscaldamento climatico, monitoraggio delle politiche dei propri paesi per ottenere la transizione energetica che tutti desideriamo. Gli studenti universitari della settimana di Roma venuti da tutti i 27 paesi membri e dai sei paesi dei Balcani occidentali e credo come i ragazzi delle scuole eh, che parleranno oggi sono sicuramente tutti molto entusiasti delle esperienze degli scambi internazionali. A Roma abbiamo avuto la possibilità di superare davvero molti ostacoli perché radunare paesi, più di 80 persone da 33 paesi europei in persona, in presenza, è stato possibile grazie alla presenza, alla collaborazione, al protagonismo dei ministeri, Ministero Affari Esteri, della salute e via discorrendo, eh, in condizioni del tutto eccezionali quali quelle in, in che stiamo vivendo. Il progetto che presentiamo oggi è decisamente più piccolo per dimensioni ma non per questo meno importante e, e anche in questo caso eh, c'è stata la possibilità di incontrarsi, certamente meno eh, emozionante di quella che si fa quando ci si incontra di persona ma comunque no, mh, importante perché non è sempre possibile farlo al di là della pandemia e la possibilità di un'azione civica virtuale mh, che oggi il web ci consente è assolutamente straordinaria, non va sottovalutata, anzi va portata mh, a frutto. Quindi mh, prima di mh, entrare nel vivo della presentazione del progetto, dei giovani delle scuole, mh, italiane e, Bal e balcaniche anzi bosniache nella precisione eh, della Bosnia e Zegovina, ehm, vorrei dare la parola per i saluti alle autorità che hanno reso possibile questa iniziativa e do quindi con, sono lieta di dare la parola oggi quindi a, innanzitutto all'onorevole Piero Fassino presidente della commissione esteri della Camera dei Deputati Onorevole Fassino Bene, eccoci. Grazie dell'invito e grazie di questa bella iniziativa promossa dall'Osservatorio Balcani dal da Cespi e con la collaborazione delle scuole e delle università. Io eh, penso che sia uno dei molti appuntamenti, e sono sempre più intensi, che in Italia stiamo organizzando, sia a livello governativo che a livello parlamentare, che a livello di centri di ricerca, istituti, eh, e a livello di istituzioni di cooperazione regionale come l'Ince, per diciamo, promuovere e sollecitare un impegno forte dell'Unione Europea eh, nella strategia di allargamento dei Balcani. Saluto tutti i colleghi che partecipano a questo nostro incontro, in particolare il segretario generale dell'Ince Roberto Antonione, saluto il mio collega Zargo Bradovic, saluto il mio collega Lekic, che ho visto in collegamento, e, e eh, credo che sia un appuntamento appunto, importante che si collochi in un percorso, in un percorso che abbiamo bisogno di accelerare. Sono passati 26 anni dall'accordo di pace di Dayton, che mise fine alle guerre balcaniche, e quando si firmò quella pace, la comunità internazionale eh, disse, dichiarò, che l'integrazione nelle istituzioni euro-atlantiche sarebbe stata diciamo, la scelte, sarebbe stato, diciamo, lo strumento con cui dare sicurezza e stabilità alla regione. E tutti avrebbero ritrovato quella pace, quella stabilità e quella sicurezza che la guerra aveva travolto eh, facendo parte di queste istituzioni. Questo impegno fu ripetuto nel 2003 dall'Unione Europea al Consiglio Europeo di Salonico, dove si varò la strategia di integrazione europea nei Balcani e sono passati 18 anni da Salonico. Ora, 26 anni da Dayton, 18 anni da Salonico, sono un tempo troppo lungo. Ricordo che quando nel 2004 decidemmo di far entrare eh, nell'Unione Europea i paesi dell'Europa centrale, erano passati 15 anni dalla caduta del muro di Berlino. In 15 anni noi abbiamo integrato i paesi dell'Europa centrale, sono 26 anni che, diciamo, ai paesi dei Balcani occidentali che, li vogliamo nella nostra famiglia, ma questo tempo trascorre senza che si arrivi finalmente alla decisione. Eh, e quindi io credo che questo sia il tema, perché la eh, lentezza dell'Unione Europea sta producendo tre conseguenze negative. La prima è un sentimento di delusione e di frustrazione nelle opinioni pubbliche balcaniche, che, a cui continuiamo a spiegare che la loro casa è l'Unione Europea, ma non riescono mai a entrare in questa casa. E questo è un primo elemento. E nella frustrazione tornano le pulsioni del passato, tornano le nostalgie del passato, torna l'idea di poter dare soluzione alla stabilità ai Balcani in altro modo. Quello che sta succedendo nella serbska bosniaca lo dice. Eh, gli eventi che sono, sono maturati in Macedonia del Nord dopo le elezioni locali di due settimane fa lo dicono. Quindi io penso che questo è un primo problema. Se noi non acceleriamo il passo, facilitiamo la frustrazione, la delusione e l'emergere di altre ipotesi, che sarebbero ipotesi che riprecipiterebbero i Balcani nella guerra e nei conflitti. Seconda conseguenza, il, la lentezza europea apre spazi ad altri. La Cina, la Russia, la Turchia, gli Emirati Arabi Uniti sono fortemente presenti nelle regioni. La lentezza dell'Europa consente ovviamente a questi paesi di posizionarsi nei Balcani in funzione anche strategica. E la terza ragione, la terza diciamo, ragione di, di, diciamo, di, di, di, di causa questo, questo è diciamo, la, la, la, diciamo, la, il fatto che la lentezza europea rallenta le riforme che questi paesi devono fare per entrare nell'Unione Europea. L'Unione Europea chiede alla Serbia, Montecrello, Albania, di fare riforma su temi delicati, tipo la libertà dell'informazione, l'indipendenza della magistratura, i diritti delle minoranze. Però se l'Europa rallenta il passo, ecco, indurrà questi paesi a rallentare i processi di riforma. Se l'Europa si, si manifesta determinata, allora noi abbiamo titolo per sollecitare questi paesi a fare queste riforme, per mettersi diciamo, in linea con gli standard europei, eh, che l'Unione adotta, però le due cose si tengono insieme. Quindi io penso che siamo di fronte a un passaggio molto delicato. Abbiamo bisogno di un cambio di passo dell'Unione Europea. Un cambio di passo significa accelerare i negoziati con Montenegro e Serbia, aprirli finalmente con Albania e Macedonia del Nord, su cui c'è un parere favorevole della Commissione Europea, eh, dare dei segnali di inclusione europea alla Bosnia, che oggi è a rischio nella sua stessa esistenza, e al Kosovo, per esempio liberalizzando i visti d'ingresso dei cittadini kosovari nell'Unione Europea, cosa su cui la Commissione Europea ha dato già parere positivo. Ed è il Consiglio Europeo che deve decidere eh, definitivamente. Ecco, questi sono segnali importanti, a cui bisogna accompagnare altri segnali importanti da, da fare subito, per esempio... Eh, Includere eh, i, i Balcani occidentali nella discussione che si è aperta in Europa sul, su una nuova politica migratoria, la rotta balcanica è lì, e quindi se vogliamo avere una nuova politica migratoria bisogna includere i paesi dei Balcani. Coinvolgere le opinioni pubbliche dei Balcani nella conferenza sul futuro dell'Europa, visto che dovranno entrare nella nostra famiglia, eh, partecipano al, al dibattito su che cosa dovrà essere la nostra famiglia. L'Unione Europea ha messo a disposizione risorse per gli investimenti e lo sviluppo economico. Facilitiamo che queste risorse siano indirizzate dai paesi balcanici sugli stessi obiettivi del Next Generation EU, per esempio tutti gli investimenti attinenti alla green economy e al tema ambientale che, di cui si discuterà eh, questa mattina. Includiamo i Balcani nello spazio europeo Approvvigionamento dei vaccini. All'inizio di Covid-19 i vaccini nei Balcani sono arrivati dalla Russia, dalla Cina, dalla Turchia e non ha senso. Includiamo questi paesi nel, nella, nello spazio europeo di approvvigionamento comune dei Balcani. Tutto questo si può fare e si deve fare se c'è un mutamento di, di passo da parte dell'Unione Europea, se paesi europei che rallentano il passo come l'Olanda, come la Danimarca o come altri, eh, superano le loro reticenze, le loro incertezze e quindi non frenano l'Unione Europea nel suo rapporto con i paesi balcanici. E c'è anche però un problema, ed ecco perché è importante la vostra iniziativa, di mobilitazione della società civile. Una delle conseguenze dei tempi lunghi del processo di allargamento sta esattamente nella nella frustrazione e nella delusione delle società e delle opinioni pubbliche. Abbiamo bisogno di vincere questa frustrazione. E qui è molto importante anche come si costruiscono delle relazioni, dei rapporti tra le opinioni pubbliche, dei paesi dell'Unione Europea e dei paesi balcanici. Per esempio, appunto, realizzare come state realizzando un progetto di ricerca che coinvolge eh, giovani e studenti sia dei paesi europei dell'Unione sia dei paesi balcanici è un modo per costruire relazioni. Uno dei temi fondamentali è la riforma del, de, nei paesi balcanici del sistema giudiziario. Favoriamo rapporti di collaborazione tra i sistemi giudiziari. Eh, C'è il problema della libertà dei media. Favoriamo rapporti tra i giornali e, e, e, e il mondo delle professioni giornalistiche dei paesi balcanici e dell'Unione Europea. Costruiamo relazione, cioè a livello della società civile perché questo, come dire, vince la frustrazione dell'unione e spinge i governi ad accelerare il passo, spinge l'Unione Europea e spinge i governi balcanici. Ecco, io penso che questo sia quello che bisogna fare. L'Italia, come tutti sanno, è un paese molto determinato nel sostenere il processo di allargamento dei Balcani, perché è un interesse non solo dei Balcani, è un interesse dell'Unione Europea. I Balcani hanno bisogno dell'Unione Europea, l'Unione Europea ha bisogno dei Balcani. E in questa strategia sono molto importanti anche le istituzioni di cooperazione regionale, come l'iniziativa centro-europea, che in questi anni ha via via sviluppato politiche di promozione, e di sostegno a eh, progetti di integrazione nell'area balcanica e di relazione con l'Unione Europea. Quindi si tratta di mettere in campo su vari fronti tutto quello che è necessario ed è possibile. L'Italia lo fa con grande determinazione a livello governativo e anche a livello parlamentare, 15 giorni fa io mi sono riunito come mi riunisco periodicamente con i presidenti delle commissioni esteri dei Paesi dei Balcani occidentali per discutere e ragionare insieme su come si eh, agisce per promuovere, sollecitare e spingere appunto il processo di allargamento. Questo è quanto mi sembrava, diciamo, utile dire. Vi chiedo scusa se non posso proseguire nell'essere nel, nel, nell con voi perché devo presiedere tra qualche minuto la commissione, la commissione esteri che ha alcune audizioni esattamente sul tema del futuro dell'Europa. Vi ringrazio molto, saluto ancora tutti gli amici e vi auguro buon lavoro. Grazie Onorevole Fassino, e anche per avermi... Dato subito la possibilità di introdurre appunto il nostro segretario generale dell'iniziativa Centro Europea, Roberto Antonione, il cui ruolo in questa agenda che lei ha delineato è così centrale. Dottor Antonione, a lei la parola. Grazie, è un, è un piacere dare il benvenuto, purtroppo in forma virtuale, a tutti i relatori e ai partecipanti di questo evento realizzato anche grazie alla, alla cooperazione internazionale, un progetto di cooperazione internazionale che è cofinanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Eh, un, un saluto e un ringraziamento all'amico onorevole Piero Fassino, il Presidente della Commissione Esteri della Camera, eh, non solo per essere stato con noi, ma soprattutto per aver dato un contributo fondamentale al dibattito di quest'oggi, inquadrandolo in maniera compiuta e veramente molto eh, partecipata. Un caro saluto anche al al presidente della delegazione parlamentare dell'iniziativa centro-europea, l'onorevole Marco Maggioni, eh, anche per l'impegno costante che la delegazione parlamentare dell'Ince svolge in funzione dell'integrazione dei paesi del, dei Balcani Occidentali all'interno dell'Unione Europea. Ricordo un lavoro di grande interesse, ma sono certo che ne parlerà il presidente Maggioni, che la, che la delegazione parlamentare ha svolto eh, in questi mesi proprio di conoscenza e di approfondimento su questo, su questo tema. Eh, un saluto anche naturalmente e un ringraziamento per la presenza a tutti i presidenti delle commissioni esteri dei paesi dei Balcani occidentali che sono, che sono qui eh, con noi oggi. Eh, L'onorevole Fassino ha fatto un... Un'analisi ha inquadrato il tema in maniera precisa e approfondita. Ci sono poche le cose che posso aggiungere, eh, l'ha fatto in maniera veramente compiuta. Eh, voglio fare questa riflessione diciamo dal mio eh, osservatorio, che in qualche modo è un osservatorio privilegiato, cioè quello di seguire tutta, tutti questi paesi anche eh, diciamo, da vicino, proprio dal punto di vista geografico, il segretariato esecutivo dell'Ince a Trieste, voi sapete che Trieste è certamente eh, una delle città eh, di, di riferimento dei Balcani occidentali, qualcuno la considera Uh, addirittura una città dei Balcani occidentali, adesso senza entrare a uh, fare la disputa su, su, su questo, cioè possiamo però dire che uh, Trieste e, e, e i cittadini di Trieste conoscono anche direttamente tutto quello che uh, avviene in questi paesi che sono paesi di uh, riferimento per, per noi. Um, Indubbiamente la diciamo, fatica politica, la europea fatica, con la quale l'Unione Europea ha rallentato il processo di integrazione, ha portato tutte quelle negatività che sono già state ricordate e molte altre eh, indubbiamente la preoccupazione che, che, questa, che questo rallentamento produca effetti negativi è una preoccupazione fondata in tutti quelli che conoscono direttamente questa realtà. Eh, il punto è cosa possiamo fare. Giustamente è stato ricordato che il ruolo della società civile è fondamentale, naturalmente i, i, i paesi devono fare il loro lavoro nel senso che devono cercare di svolgere al meglio tutti gli impegni che gli consentano di raggiungere quello standard necessario per poter progredire nel processo di integrazione. Ma a mio modo di vedere l'elemento politicamente più rilevante è legato proprio al fatto che la percezione che c'è all'interno delle opinioni pubbliche di alcuni fondamentali paesi dell'Unione Europea è esattamente la ragione per la quale questo processo di integrazione si è eh, diciamo, arrestato, si è rallentato o addirittura eh, diciamo, è regredito. Eh, ricordo perché in prima persona avevo mh, avuto un ruolo importante durante l'allargamento, il grande allargamento del 2003. E anche immediatamente dopo ricordo perfettamente quale era il clima e quale, quale era l'atmosfera che regnava all'interno di tutti i consessi governativi ma anche all'interno delle opinioni pubbliche dei, dei nostri paesi c'era un grande favore a, a cercare di accelerare il processo di allargamento ai paesi diciamo dell'Europa centrale e non solo sono entrate anche ricordate Cipro e Malta per esempio ma prevaleva l'aspetto dell'entusiasmo dell e della volontà di riuscire in tempi anche molto stretti a, a coinvolgere questi paesi per, per renderli parte integrante della famiglia europea, eh, al di là di quelle che potevano anche essere situazioni qualche volta anche non perfettamente corrispondenti del, del, degli acquis comunitari. Eh, sappiamo molto bene che per esempio per quel che riguarda la Romania e la Bulgaria, eh, i paesi del, del, dell'Unione Europea hanno eh, accettato di poter eh, dare corso e... e portare a compimento questo processo nonostante ci potessero essere anche degli elementi eh, diciamo non perfettamente corrispondenti a quelli che erano gli standards, ma prevaleva l'aspetto politico c'era una grande volontà c'era un grande entusiasmo e c'era anche come dire la consapevolezza che quella era la direzione giusta. Le tappe le ha ricordate molto bene l'onorevole Fassino dicendo che nel Dayton Prima è il Consiglio europeo del 2003 di Salonico avevano sancito in maniera evidente questo percorso e questo, questo eh, obiettivo come obiettivo strategico primario per l'Unione Europea. Bene, il primo passo che ha rallentato questo, lo ha rallentato fortemente fino a, a renderlo in qualche modo sterile, è stato il referendum eh, negativo che si è svolto in Francia e in Olanda relativamente al Trattato di Roma. Quello è stato il primo elemento che politicamente ha segnato un'inversione di tendenza eh, rispetto alla, al, al, al processo che era mh, lanciato su un binario molto preciso. Eh, le preoccupazioni politiche che sono state utilizzate in quel momento per... Uh, condizionare le opinioni pubbliche affinché votassero negativamente rispetto alla, al trattato di Roma erano motivazioni del tutto capziose, erano motivazioni del tutto strumentali e cioè la preoccupazione, ricordate benissimo anche voi, del famoso idraulico eh, polacco che avrebbe portato via il lavoro alla, agli altri, e, insomma, eh, diciamo motivazioni assolutamente capziose, come ho detto prima, non nobili, ma che hanno condizionato pesantemente eh, l'Unione Europea. Si è inserita poi nel tempo una crisi economica che ha aggravato la situazione, la famosa crisi del 2008. E naturalmente tutto questo ha portato a far credere che eh, allargare l'Unione Europea ulteriormente avrebbe alla fine portato, anche per una serie di ragioni politiche, eh, avrebbe portato l'Europa a non essere esattamente quello che i padri fondatori ritenevano Potesse essere. E quindi nonostante ehm, si sia continuato a ragionare sul fatto che nelle agende dei primi ministri, della Commissione e quant'altro l'allargamento restava sempre comunque una priorità, in realtà lo sappiamo, dobbiamo dirlo, la volontà politica non era esattamente conseguente, non si è assolutamente voluto fare nessun passo reale e concreto perché questo processo potesse progredire speditamente. Si sono trovati degli escamotage, si sono cercate soluzioni alternative, eh, fintanto qualcuno si è, come dire, prefigurato anche di eh, dichiarare che si poteva pensare a una forma di diversa di, di, di cooperazione eh, con alcuni paesi senza doverli necessariamente integrare insomma la questione a mio modo di vedere è esclusivamente politica e lo dico in questi termini qua se ci fosse la volontà politica dei paesi dell'europa occidentale soprattutto di alcuni grandi paesi della, della, del, del nord e, del, e dell'Ovest, dell'Europa, di progredire con l'integrazione europea, questo percorso andrebbe avanti speditamente e nel giro di un arco di tempo relativamente breve potrebbe trovare una propria conclusione. Non si fa questo per motivi politici, non si fa questo perché alcuni governi sono pesantemente condizionati dalle opinioni pubbliche, sanno che parlare di integrazione potrebbe costare dal punto di vista elettorale un diciamo così, parecchio, e di conseguenza tutto questo viene in qualche modo tenuto a bagnomaria. Non si vuole naturalmente apparire eccessivamente catastrofici, ma di fatto la progressione del processo di integrazione non, non, non avviene. Cosa si può fare? E l'ha detto benissimo Piero Fassino, si possono fare tante cose, naturalmente i paesi dei Balcani occidentali possono, possono e devono fare quello che sono chiamati a fare. Ci si sta prendendo un po' Ciao. Ciao. Ciao. Ciao caro. Come per dobbiamo trovare un sistema per... Sentire all'onorevole Fassino ecco. la necessità di spegnere il suo microfono. Eccomi. Eh, non so bene. Na, bene, naturalmente eh. i paesi dei Balcani Occidentali devono fare lo, la, la, la loro parte, ma tutti quelli che sono, diciamo, consapevoli che è necessario, se si vuole stabilizzare quell'area, fare ogni sforzo perché questo processo possa progredire, devono fare la loro parte. Allora come INCE noi facciamo quello che dobbiamo fare, ne facciamo, facciamo tante cose che possono essere utili. Eh, non voglio essere autocelebrativo ma posso dire anche rispetto alle questioni che ha sollevato eh, Piero Fassino che noi siamo molto attivi nella cooperazione per esempio giudiziaria tra i nostri paesi, siamo molto attivi per quel che riguarda la parte relativa al, al, alla questione sanitaria, abbiamo um, intrapreso un percorso diciamo, di cooperazione molto rilevante con il WHO e la settimana prossima al nostro summit dei primi ministri che faremo a Budva eh, ci sarà anche un agreement proprio tra i paesi dei Balcani Occidentali, il WHO, la Commissione Europea e INCE e, e conseguentemente devo dire che il nostro compito eh, continua in tanti altri diciamo, versanti, in particolar modo per quel che riguarda la, i, i giovani, dove abbiamo un progetto specifico eh, relativo all'impegno che i giovani e soprattutto quelli delle scuole medie superiori fare per dare il loro contributo concreto all'implementazione dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite e, dei, e degli, degli obiettivi dell'agenda stessa. Siamo molto attivi in ambito parlamentare, ma di questo certamente ne parlerà allora. il Presidente Maggioni. Tuttavia riteniamo che dal punto di vista diciamo politico, quello che potrebbe essere estremamente utile è cercare, come ha detto giustamente eh, l'onorevole Fassino, di lavorare sulle opinioni pubbliche di quei paesi che sono chiamati, diciamo, paesi euroscettici, per fare in modo che queste opinioni pubbliche possano condizionare non negativamente, o anzi, possano condizionare positivamente quei governi, perché, perché l'elemento politicamente ostativo possa essere rimosso. Eh, su questo naturalmente ognuno farà la sua parte, ma credo che eh, i Parlamenti possano essere veramente eh, eh, il punto eh, più autorevole diciamo, di, eh, di, di, di stimolo alla, alla, alla discussione, al dibattito e alla, alla Uh, diciamo così, uh, condizionamento positivo di quello che può essere uh, un percorso di spiegazione nei confronti delle opinioni pubbliche. Molto spesso le opinioni pubbliche conoscono poco le problematiche dei Balcani occidentali anzi forse non le conoscono minimamente. Non si rendono conto che l'integrazione di questi paesi più che integrazione di questi paesi io la chiamerei la riunificazione di questa parte d'Europa all'interno della naturale famiglia europea è essenziale non solo per questi paesi ma è essenziale soprattutto per noi Ecco, non si rendono conto di tutte le opportunità che questo può, essere, può, può, può portare e non si rendono soprattutto conto di tutte le negatività che eventualmente questo potrebbe non portare. Quindi questo no. è il punto politicamente più rilevante. Mi auguro mm -hmm. che i convegni come quello di oggi possano dare un contributo fondamentale proprio anche in questo settore e vi auguro quindi buon lavoro, scusandomi anch'io, per il fatto che non potrò seguire eh, fino al termine dei lavori eh, il, vostro, il vostro impegno. Grazie. Grazie mille, grazie mille dottor Antonione. Ehm, sul lavoro di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, questo è uno, è uno dei tanti... Elementi, esempi di, di impegno de, delle organizzazioni che sono coinvolte. Credo che appunto l'entusiasmo dei giovani debba trascinare anche e possa trascinare anche la politica e quindi sono felice di lasciare la parola um, all'onorevole Marco Maggioni, presidente della delegazione parlamentare INCE, eh, che è già stato introdotto da lei, dottor Antonione, e a cui eh, do volentieri la parola per i saluti. Ehm prima di lasciar parlare finalmente anche i, i nostri rapporter eh, giovani eh, coinvolti in questa iniziativa. Grazie. A lei la parola. Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Eh, un ringraziamento. Un ringraziamento a voi eh, organizzatori perché questo è un, un convegno che porta spunti, porta riflessioni. E, e questo è un fattore estremamente utile nella, nel dibattito politico-istituzionale eh, di questi di questi mesi. Saluto eh, il collega onorevole Fassino, presidente della Commissione Esteri, saluto eh, il segretario generale Antonione che molto bene sta facendo eh, alla guida dell'iniziativa centro-europea Saluto poi i presidenti delle commissioni esteri di Serbia, Kosovo, Montenegro e tutti i relatori che interverranno eh, oggi. Ecco, dicevo, è un tema estremamente eh, centrale eh, per, che è, per quello che è il futuro dell'Unione dell Europea però al tempo stesso è un tema che vorrei fosse maggiormente dibattuto e che rimanesse all'attenzione del dibattito politico non solo in Italia ma anche nell'Unione Europea. Credo che l'Italia, per l'importanza che detiene in ambito internazionale sul fronte alla politica estera, è chiaro che deve essere attenta a tutto ciò che accade in tutto il globo, ma credo, sono dell'idea del parere, che debba focalizzarsi in particolare su due fronti. Il primo, quello libico, e il secondo è indubbiamente quello dell'area dei Balcani. Balcani occidentali che sono tra i temi che noi come iniziativa centro-europea in ambito parlamentare abbiamo sviluppato, abbiamo analizzato. Lo citava già prima il segretario generale Antonione con una serie di audizioni che sono durate per mesi, iniziate alla fine del 2020, che sono proseguite fino a. Alla, a maggio di, di quest'anno, proprio audizioni di esperti di eh, geopolitica, di strategia eh, internazionale, ehm, proprio sulle prospettive che ci possono essere tra i Balcani occidentali e l'Unione Europea. E da queste audizioni sono emerse tutta una serie di valutazioni eh, che hanno confermato quello che già un po' si percepiva Trattando questi temi, intanto come Italia non possiamo non interessarci al tema dell'integrazione dei Balcani nell'Unione Europea, se non altro per due ragioni. La prima, una motivazione fondamentalmente geografica. Al di là dei, del mare Adriatico esiste una realtà che oggi le nostre aziende già ben conoscono. Basti pensare che sono circa 600 le aziende italiane che operano nella, in Serbia e superano il migliaio le aziende che eh, operano e eh, fanno eh, business mh, nel resto degli stati eh, dell'area, appunto i Balcani occidentali. Eh, e quindi il quadro che è emerso è un quadro che attualmente vede la Serbia e il Montenegro come stati che sono più avanzati in quello che è il processo di allargamento eh, ma è un processo che non, non si conclude con i tempi che a nostro modo di vedere sarebbe utile venissero eh, garantiti dall'Unione Europea e rispettati quindi dai rispettivi, dai rispettivi stati. Eh, bisogna fare presto, eh, la Serbia sta facendo importanti eh, riforme, il Montenegro eh, sta eh, avanzando verso quelli che sono gli standard eh, che l'Unione Europea ha posto eh, per appunto consentire l'ingresso eh, nell'Unione però questi standard che sono già stati raggiunti vanno implementati e dall'altro lato l'Unione Europea deve garantire che al raggiungimento di questi standard europei poi segua concretamente un processo di eh, reale adesione, cosa che purtroppo in questi, in questi ultimi anni mh, non si è vista e questo ha generato, lo si ricordava già prima, lo ricordava Antonio, lo ricordava Piero Fassino, si è generato eh, anche e legittimamente, devo purtroppo riconoscerlo, nell'opinione pubblica di, quel, di quell'area, di quegli stati, una sorta di disaffezione, perché se da 18 anni si sta dibattendo l'ingresso di questi, di questi stati nell'Unione Europea, ma non si è ancora arrivati a nulla, è evidente che proprio al, al, al, al di là della politica, al di là delle istituzioni, eh, presenti ai Balcani occidentali ma la stessa opinione pubblica sta cominciando a eh, guardare altrove e a premiare scelte che possono arrivare da eh, altri stati, altre potenze che nulla hanno a che vedere eh, con la storia europea, nulla hanno a che vedere con gli interessi che eh, l'Unione Europea ha a livello mondiale e soprattutto che sono realtà che eh, hanno e portano valori, eh, spesso non in linea, con i valori eh, radicati nei, negli Stati europei. Noi vediamo, ed è quanto è emerso anche dalle audizioni che citavo prima, eh, è emerso un, un forte interesse eh, da, da parte della Cina, da parte della Turchia, eh, da parte della Russia, da parte dei paesi arabi, eh, interessi di vario tipo, fondamentalmente di natura economica, ma anche interessi eh, di natura sociale, con eh, forme anche di interesse riguardo eh, alle dinamiche eh, religiose presenti, presenti nell'area. E quindi queste, questi, questi paesi sono già operativi, eh, hanno già preso contatti in questi anni con gli stati della, dei Balcani occidentali e soprattutto stanno finanziando senza chiedere in cambio riforme i paesi dell'area balcanica e eh, questi finanziamenti sono finanziamenti che inevitabilmente hanno un impatto su quella che è l'opinione pubblica che eh, in democrazia vota e decide quelli che sono eh, i, i governi che devono eh, decidere e governare nei prossimi anni. C'è quindi un fattore tempo. L'Unione Europea deve rendersi conto che il tempo non è infinito. Già 18 anni sono passati dagli accordi di Salonico e il tempo è finito. Il tempo è finito e quindi servono decisioni definitive su un'area che non è stabile. Quando noi leggiamo di tensioni politiche in Bosnia, quando noi leggiamo di ehm, appelli alla grande Albania, quando noi leggiamo di situazioni molto preoccupanti legate alla presenza nell'area balcanica di un radicalismo islamico che rischia poi di eh, sfociare in eh, situazioni di grave pericolo per l'Unione Europea, ecco è evidente che eh, il fattore tempo è. Esaurito. E quindi è il momento, dicevo, delle decisioni, decisioni che sono eh, senza dubbio decisioni coraggiose, eh, che vanno però prese perché eh, l'esperienza ci dice che eh, purtroppo non decidere spesso costi maggiormente rispetto all'assumersi delle, delle responsabilità, responsabilità che sono in capo all'Unione Europea responsabilità che sono in capo evidentemente ai paesi membri dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea eh, come eh, non è un'entità eh, statuale, ma è un'entità composta dalle politiche estere dei 27 paesi, paesi membri, però l'Italia su questo deve rimarcare la propria posizione, deve rimarcare la propria azione e credo che eventi, eh, convegni come quello che avete organizzato meritoriamente oggi, sia la prova che l'Italia ha un ruolo importante in questo processo e deve giocare fino in fondo la sua partita. Grazie ancora. Grazie, grazie onorevole Maggioni. E sono a questo punto molto lieta di... Di presentare gli interventi di chi ha lavorato a, a questo progetto Giovani Società Civile e in particolare alla collega Anna Ferro che eh, ci dà alcuni spunti da, di quello che è emerso prima di lasciare poi la parola ai nostri rapporteur delle scuole che hanno partecipato. Anna, a te la parola. Grazie, mi sentite e potete vedere? Vediamo perfettamente ti sentiamo. Allora, dovrebbe partire da qui. Scusate. Voilà, eccoci qui. Um, buongiorno a tutti e a tutte. E grazie per uh, questo incontro di oggi e per queste introduzioni uh, così importanti e rilevanti. Un saluto in particolar modo va um, agli ospiti, ai panelist um, del Kosovo, del Montenegro e della Serbia, che ringraziamo per essere qui e soprattutto agli studenti che sono oggi con noi e che uh, non saranno in classe a seguire le lezioni. E anche un ringraziamento alle professoresse Giana e Dolores che hanno seguito i lavori. Um, I will keep Italian and turn it into English because uh, the whole project with students especially was uh, uh, in English and so that was our common language and uh, I will keep it on um so uh here for you the results of uh, uh, our project called the youth and civil society in the western balkan between the uh, chespi and uh, OBCT with uh, uh, a teamwork that was dedicated to these activities um so let me sorry okay um so our project uh was based on uh, some objectives and uh, uh, initial assumptions So uh, we, we heard of this uh, enlargement fatigue and reform fatigue. So uh, we, we thought that it was important for us to address this uh, research and study to understand how to revitalize and support the process of the EU enlargement. So we, um, we wanted to uh, focus on the enlargement role of non-state actors and particularly the civic society organizations and also schools included in this group of actors. And also we wanted to look at the impact of previous institutional and intergovernmental initiatives as in this case uh, the focus was on the Berlin process. So how could these different uh, um, experience or actors could play a role in supporting the process of enlargement? and uh, uh, within our pro project uh, we decided to take also some uh, um, general assumptions that uh, guided our uh, activities so first we realized that climate change and environmental issues are common from Hello, yes, uh, common problems to countries, despite the presence of administrative and state boundaries. So we decided to focus on environmental issues to, um, to uh, uh, cross our activities. Then also uh, youth and civil society participation and contribution are essential in terms of EU enlargement and regional cooperation. And then also for us, schools, could be really a key player and key actor because they're able to bridge, uh, um, to, to build bridges, connecting people, sharing common issues, and participating in constructive ideas. So these are, let's say, the um, introductory elements that should guide you through our um, research results and activities. So two were the activities are then taken. Uh, one was a study on the civic so civil society role in the Western Balkans we focused on the green and environmental civil society organizations especially in Serbia uh, we looked at the Berlin process as anticipated and we organized already a, a webinar last week the document will be ready uh, for for you online uh, probably next week Uh, and then we had another project uh, with the uh, schools based in Italy and uh, Bosnia and Herzegovina uh, working on climate change issues involving uh, different students and classes. So uh, here we share with you some uh, hints and the uh, um, synthetic results of these two activities uh so on the civil society research uh with the uh, um, serena etis and uh, luisa chiodi the the teamwork that's working on this we could uh, highlight that the civil society support to the EU enlargement is fundamental for the western balkan countries in this EU enlargement process because it brings positive elements and impacts. Uh, the civil society organization are able to observe and participate to democratic changes and reform. They can be a, a, an intermediator between the public opinion and the citizens, bringing down technical aspects of more uh, complex problems, informing public opinion and increasing awareness. They can contribute to the public decision-making out of the political sphere so they could be more independent in their um, questions and uh, uh, problem um, aspects uh, uh, analysis uh, they can reinforce and promote national and regional networks and cooperation and especially for the environment uh, they can be able to link uh, local national regional and global aspects uh, of this uh, uh, transversal problem that uh links uh, uh european member countries and western balkan countries so on the other side so with these positive elements of the civil society engagement uh, uh in role in the eu enlargement there are also uh, aspects that uh, are can be considered twofold in terms of the impact of the eu support and strategy to civil society organizations so uh, as was already mentioned in the previous enlargement wave uh, um civil society role was not a priority in the eu support and strategy but for the western balkans that do you really realize that civil society should be a, um, a key partner, a key protagonist in uh, the enlargement process? Uh, also, uh, do you support and strategy valued existing actors from the civil society, but also influence on the emergence of new ones also provided uh, for the resources that were helpful to build capacities and reinforce the uh, professional skills and competences competencies of the civil society and also with the eu support uh, uh, civil society was able to contribute and accelerate on the implementation or the discussion on new laws and uh, reforms in the western balkans then also um, we um, we underline that uh, the eu uh, never provided guidelines or schemes uh, to involve civic society in EU negotiation or in the EU process. So uh, we find that, for instance, Montenegro and Serbia uh, adopted two different uh, models of involving civic society in the public decision or in the public discussion. At the same time, the EU support and strategy to civic society organizations, in some cases, had some not completely positive impacts. So for instance, in some cases, uh, it was Perceived and uh, misperceived by the national public opinion, and overall, we can say that it contributed more to improving in the formal reinforcement of the civic society organizations, but not the substantial reinforcement. So, in many cases, uh, civic society organizations are able to provide uh, exposed recommendations, uh, but they do not participate in government discussions, and also. Transnational networks, uh, especially between uh, uh, EU member states and civic society uh, in the Western Balkans, uh, sometimes is not that strong and then collaborations can be sometimes loose. Then on the side of the Berlin process, uh, we, we could say that uh, it was uh, successful, especially for the diplomatic uh, and economic and infrastructural dimension, but then in terms of uh, Uh, involving uh, the civic society and youth, there were some positive results, uh, especially for the youth participation. But again, it was more from a formal point of view than the substantial point of view. So uh, we also consider uh, what will happen in the future and we ask ourselves uh, with the um, ending of the conclusion of the mandate of the councillor uh, Angela Merkel to see what will happen to the Berlin process. So we see... Anna, ti abbiamo perso, we lost your voice, Anna, just after Angela Merkel was mentioned. Can you get back to us? Blog on climate change with the... Yes, with... you are. <laughs> okay, <laughs> You're back. we lost you, at least I lost you around Angela Merkel, but um, I guess you Okay, will. so I think I'm back, now it says I'm back. Um, so uh, the second activity that we want to present is the uh, Youth Dialogue on Climate Change, involving uh, 112 students from uh, five different schools and six classes, Here in Italy and in Bosnia and Herzegovina. So, from Bagnaluca, Sarajevo, Mezzolombardo, and Udine. So, um, the, the whole project was uh, uh, willing to bring students, at least on the online platform, to uh, discuss and dialogue on climate change uh, issues with all a preparatory uh, work with uh, an equip involving all the teachers and then the, the team from ocbt and chespi so the whole the, the students they work sharing a presentation of themselves of the places they they live and the environmental uh, impacts that uh, they can also visible uh, um, experience in their uh, residence uh, towns and countries and the whole project brought up as a output to uh six different project works uh, on uh, sdg so the uh 2030 uh agenda sustainable uh, sustainable development and especially bringing up ideas on uh, a communication campaign that each school and each class would uh, like to promote uh, starting from an analysis of the environmental problems that they, um, that they meet in their local context. So for you here are just some example of their original and creative Output of their communication campaign that they would like to start in their school, in their um, city of uh, residency. So keep calm and be safe, because the project was about uh, bees, uh, or a lot was about uh, recycling. No time for a slogan, start recycling now and uh, different others. So, after uh, me, two students, uh, uh, representative of the two Bosnian schools, will also share their um, experience uh, in this. Uh, um, project uh, to conclude uh, this uh, this experience with the schools uh, although uh, working from a distance distance was uh, uh, quite uh, challenging and uh, um, we would have appreciated more <laughs> doing this face-to-face uh, -face, with face-to-face -face meeting we could come up with some uh, uh, take-home remarks in general remarks uh, we, we saw that project ideas from students combined global issues into local actions in an inclusive way to promote green awareness and obtain evident and practical changes so we were really impressed by the quality of the work from all the different students from all the different uh, uh, cities and countries and they all follow a solution making approach so they analyze projects with ideas how to Uh, face this project uh, problems and also with the whole of a society approach so all target populations or actors were including from the government to the local municipality to the different uh, uh, population groups kids students and adults uh, or others so students uh, uh, and youth uh, have in mind also how they could solve problems that they meet And then uh, working on environmental issues also identified uh, um, on the problems that they identified, brought people in this sense, school and countries closer in terms of share burdens and risk, so uh, we realized that common are the problems that they meet although uh, in different countries and with different administrative uh, conditions. And also social media communication is a stateless part for youth. So uh, they all uh, meet and, uh, in different dimensions, let's say, compared to uh, our everyday life. So while we were having our meeting, they were already sharing uh, um exchanges uh linking up uh, on instagram or other social media so they're really um a step ahead from where we are and we also noticed that there is a need and there is room to reinforce your cooperation within the eu enlargement process because they they raised up some points that they were also quite surprised that Young people were taken seriously in terms of uh, uh, serious <laughs> issues as enlargement or uh, environment. And also, they were very happy to. Okay, they were very happy to be able to talk and do things. To conclude, uh these uh, are uh, some of our general conclusion from this project with the uh, within activities in civic society study and uh, youth uh, um, dialogue we can say that the EU enlargement process urges a stronger youth and civic society involvement and protagonism so uh, not only formal but also substantial and solutions can come up also from uh, the basis of youth and civic society. And also that horizontal chain exchanges and networks between EU and Western Balkan countries and actors are crucial To reinforce the EU enlargement process. And this is a statement from uh, a student in our uh, youth exchange saying everyone can learn about environmental issues and, with a clear and actionable plan, become part of the solution. So, that is a sort of synthesis of the whole work that we've done. And uh, with this, uh, I'm really happy to uh, give the floor to. Sarah, and then I'm sharing her presentation. And these two students from uh, uh, Bosnia and Herzegovina are the reporters uh, of their school projects and class projects. And they will share with you what they did along this. So thank you very much, Anna. And um, I, I felt uh, by listening to your presentation, the enthusiasm that involved as well, um, us as um, um uh, leaders of this organization mm, and the, the appreciation you um, and you had of uh, uh, the students work and of course of their teachers engagement i think it is the time for sarah yance from sarah uh, of the Drugab gymnasia um, of the capital city um and then after Her, Alan Milakovic of Banja Luka from the gymnasia of uh, Banja Luka. Mm, uh, the floor is yours, Sara and Alan. Thank you. So, buongiorno, hello. Firstly, I would like to thank you for giving me the opportunity to represent my city and my country alongside my peer from Banja Luka to present our concerns and suggestions to climate change issues. So, Anna, is it possible to share my presentation? Thank you. Do you want to share your presentation or shall I keep this? Um, would you mind sharing the presentation I shared with you? Oh, uh, I think you should be able to see the presentation. Do you see the presentation? We only see yeah. yours, the end of yours. Oh, sorry, mm -hmm. I have probably to, okay. Leave from there, I'll do this again. I'm sorry, let's see like this. Okay, there we are. Okay, yes. sorry, I was on the wrong screen. Thank you. Okay. <laughs> so I'm going to be talking about the air pollution in Sarajevo. Next slide, please. So who we are, we are the international baccalaureate biology year three students from the second gymnasium of Sarajevo, the capital of the beautiful country of Bosnia and Herzegovina. Our class had come together to discuss certain climate change issues our city is facing at the moment and to try and come up with possible solutions. We are a highly diverse and motivated class and we consider ourselves hardworking changemakers. Our school is located in the city center, surrounded by beautiful parks that are full of life. Although these past few weeks and for the months of winter that are approaching, we won't be able to enjoy any of it. When looking at our classroom windows, all we can see are small fragments of the parks and the buildings around us, and this is all due to smog. Not to mention the toxicity it wrecks on the health of the students of the second gymnasium when we go outside for our breaks. This has been an issue for many years, primarily in Sarajevo, where in the case of smog we have a geographical disadvantage. Sarajevo is located in a valley, where it is surrounded by mountains and fairly tall buildings that limit the circulation of the gases that are being emitted, causing them to cover our city alongside fog, which consequently has created smog, which is much more visible during the winter due to the increased heating, leading to a greater amount of emissions released. During our first-class discussion as to what topic we should focus on, it was unfortunate that we had so many options available such as pollution, flooding, waste management, et cetera. So the main question is why we decided to target this specific issue. First and foremost, air pollution can cause severe health issues, whether you've been exposed on a short or long term. And unfortunately, this affects all age demographics. To give a more specific scope on how this affects us, the students, the next generation of change makers, a few years ago, schools in Sarajevo had to shut down due to the virulent air quality, leaving students at home instead of learning. It has been proven that substandard air quality can damage a child's cognitive abilities, which can then lead to additional severe damages. For years, the citizens of Sarajevo have had to spend months under this toxic blanket, and this is why our class had decided that we needed to raise awareness concerning this issue and let our voices be heard. So to give a more statistical side of it, here we have a map of all the countries in Europe and with a PM 2.5 scale. So this is a particulate matter scale. As we can see right away that um, Bosnia is taking first place with 34.6 on the particulate matter scale, which is somewhere on the border between the moderate and the unhealthy for sensitive groups category. Although given that this data was taken in 2019, one can only assume that since the situation has gotten worse, that it's already in the unhealthy for sensitive groups area. So the situation has definitely gotten worse. Next slide, thank you. So, you may be wondering how such a critical and large issue such as this one could be resolved. Our class had thought the same and had decided to tackle it all at once. All the citizens of Sarajevo are aware that we are dealing with numerous climate change issues, although more than half aren't sure how to do something about anything. I myself have been doing climate change research for a few years up till now, and have proposed certain solutions to other problems, but must admit it is hard to be able to come up with solutions that citizens will be willing and able to achieve which is why I believe that our proposal could be beneficial. As mentioned, one of the main issues is that people aren't aware of why these issues are happening, how it affects them, and what they can do about it. Our class had decided to create a billboard, such as the one you can see at the moment. The QR code pictured in the corner would lead to a website where there would be continuous information concerning the climate change issues in Bosnia and Herzegovina, pages that talk about what citizens could try to do and take initiative and try to help minimize the effects of these problems. Additionally, with this image you should notice in the background representing a clean city, it would help engage and motivate citizens of all age groups to want to make a change. It may seem like an ineffective proposal at first, although another thing about Bosnian citizens is they follow the news to a great extent, meaning once we get enough attention, I'm sure things would improve and we would be able to reach more people. Next slide please, thank you. So the question how young students could affect an impact on common environmental problems so I believe that the youth will be able to make strong changes concerning environmental problems. At our school, for example, we've already had a few opportunities to help make a difference. An example of this includes cleaning up large areas of parks filled with garbage And an activity not only our school, but a few others in Sarajevo had attended was a mass afforestation. We had all come together and planted over a thousand trees. This is a perfect example of how young students can affect these global issues around the world, especially since we are quite determined and, once educated, can change the world. I believe that youth can make the most active changes concerning the climate issues we are facing today, such as the many initiatives I'm sure many have seen to raise awareness, such as the protests. Young people can not only influence the awareness of these climate change issues, but they can also influence their parents and the people around them, which is where we can see a multiplying effect where more people will become aware of the issues around them and will want to be part of this change. And thank yeah. so thank you for your attention. Vala, Sara, it was really an impressive presentation, um, extremely interesting and convincing for all of us, I guess. Um, this is now um, Alan Milakovic from Banyaluka, um, who, uh, whose turn has arrived. Yes, thank you. I will just ask of you if you can confirm whether or not you can see my screen. We do see your screen. Um, okay perfect with the presentation thank you yes thank you so much uh so <clears throat> before you proceed with the presentation i've actually wanted to discuss why is it that we chose even to participate in this project the speakers before us have mentioned how there is increased uh, need for judicial particularly judicial cooperation but other forms of cooperation as well not only within countries but between countries in the western balkans in particular Uh, we believe that in countries such as Bosnia and Herzegovina, where there has been a rise in political segregation and the rise of potential nationalist currencies, where you can, uh, on a daily basis, feel that you are not as connected to your own citizens as, for example, other countries might be, we believe there exists some, there exists some universal problems which need to be addressed and which can bring people together. So, we're not only raising ecological awareness in Bosnia and Herzegovina, we're also trying to bring together all of our citizens and make one common claim and that is we are all the same we are all citizens of bosnia-herzegovina and Herzegovina, and this project will not simply encompass our own country it also plans to uh, develop onto surrounding countries such as croatia serbia montenegro and other countries as well Moving on with the presentation itself, who we are. We are high school students from Gimnasia Banja Luka and we're acting as members of the Banja Luka Model United Nations Club. This is a club which simulates the work of the United Nations and this helps us engage in such uh, political topics or other topics of political relevancy. And this also enabled us to understand how deeply rooted ecological problems can be in our own country and what is the most effective way of combating them. Uh, we wish to fight together in order to awaken each citizen to problems that are in dire need of resolvement. On this slide here, we have pictured our slogan, both in Bosnian and, uh, or, and in English. So in English, it goes, Think green, get clean. While in Bosnian, it goes, O planetis reciklere. In this case, we wanted to give a brief illustration. So sit down for a minute and think about all of the plastic bottles you've thrown away this year. It could be any form of plastic bottle. Now, imagine all of the potential products that could have been obtained simply through recycling all of those plastic bottles. In this case, imagine the amount of toy cars that could have been made from that plastic and given to children, for example, that are in need. In this case, um, we wanted to illustrate this both by the slogan in Serbian language and in English language, uh, simply how universal this message is intended to be. So what is our project work about? Our project where concerns itself with the rate recycling in our city and our country. Why we've seen that this is such an important issue is because it is uh, it is an issue which every citizen faces. It uh, it's simply prevents every citizen from living their best life and that is this is not in accordance with international resolutions such as the one with the 2030 united nations agenda uh, eight out of the 17 of the sustainable development goals revolve themselves around topics of ecological importance we must ask ourselves why is this so clearly ecology plays a key role in the prosperity of each and every citizen globally and that is why we must take this issue seriously Now, we've seen what are the main problems and chosen this one, which needs to be resolved as soon as possible. For example, statistics such as the following one. The average rate of recycling in Bosnia-Herzegovina is about 5% of citizens, and that is the maximum case scenario. So, uh, compared to other countries, such as those in the European Union, which have a vastly higher rate of recycling, this is almost abysmal. Most of the country's nature reserves, those being either parks, uh, field trips, et cetera, contain some form of waste, and that is most commonly plastic. On this slide, we have shown our campaign. This campaign, uh, along with information regarding how and in which manner recycling can be useful, we have a robot, which is, um, demonstrating our message. This robot is actually one of our own construction. We did not want our project simply to revolve around presenting random information which we have uh, accumulated over time. We wanted to go for action because we, need that we, need, we believe that we need to take steps immediately and right now. The steps are in this case, for example, uh, besides constructing this robot, which will act demonstratively demonstratively and will be uh shown around in not only our high school but in elementary schools in Banyaluka as well. Uh, we have also achieved cooperation upon discussing it uh with a local company that will provide us with uh pamphlets, brochures, and uh recycling bins of 0.5 liters be, that will be administered in each and every school. We'd also like to highlight that this project is simply a pilot project. This is a simply a demonstration of what can and what is going to be uh, done at later steps. The target of our campaign is our high school along with these two elementary schools. We've chosen this public because we understand that we must target younger audiences. It is these audiences that will have their future destroyed if we do not take the appropriate measures. So in this case, we're also focusing upon the 17th goal of the SDGs, which is partnership for the goals. This is cooperation that is needed not only on a local, but on a national, regional, uh, international and global scale as well. We all need to work together in order to make this actually um, realistic. So from this cool dialogue and project where our class learned how that, uh, that the government can help in many aspects. However, ecological issues require you to start from yourself. You need, to think about, uh, your, you need to think about ecological action on an individual level, only later for this to be amplified on a much wider level. Uh, the, Speakers before us have mentioned the mass or rather the public opinion in this case, and it is how we start from an individual level that we will learn to change the public and mass opinion. And we will bring about changes in policy which are in accordance with the European Union, and this will prevent potential political misuse from other countries, the influences of which have been stated by the speakers. So we think young students like us could affect and have to affect uh, common environments or problems by joining together locally, regionally and nationally to promote such values, presenting their ideas and refining them all their way through their implementation. With this, we would once again like to thank you for your attention and understanding from Gimnasia Banyaloka. Thank you. Thank you very much, Alan. I think um Your uh, extremely well done presentation suggests the importance of individual responsibility, which is a fundamental example, I think, for every one of us here and outside this room, virtual room. It is extremely important that you underline um, how the future is yours uh, to start with but also that in yours in terms of young generations, but also how shared the issues are and how important the commonality that we feel um, is a very important driver to start working together at transnational level as well. And um, so the difficult responsibility now is for our uh, speakers that follow this uh, challenging presentations uh, because the example you give is really an opportunity to all of us to, to reason in terms of political responsibility and um, urgency to, do, uh, to act in, in, um, in, in the interest of everyone. So um, it is now uh, my role to introduce the three uh, speakers from the different Foreign Affairs Commission. And the first uh, Honorable um, I'm going to introduce is Akko Bradovic, um, President of the Foreign uh, Commission of Serbia. Um, Mr. Bradovic, the floor is yours. Okay okay thank you very much uh distinguished mr antonioni honorable mr fascino dear colleagues dear students uh, it's my pleasure to have opportunity today to take part in the exchange of opinion of the european perspective for the vessel bar i wish to thank representatives of the italian institute for international political studies and to other partner organization for inviting me to participate. Moreover, I would particularly like to extend gratitude to my counterpart and my friend, Mr. Piero Facino for his uh, efforts uh, invested by him personally and by committee he chairs to put the topics of the European perspective for the Western Balkan in the political and scientific focus of the EU member states. I would like to focus today on the EU and EU Member States position on the European perspective for the Western Balkans. The fact is that the European Union has been helping the countries in the region in various manners and to large extent. However, there are some tendencies that objectively hinder or block the further enlargement process. Despite frequent announcement, the enlargement policy is not high on the EU agenda. The European Union often changes the enlargement criteria. This significantly impedes the negotiation process, and even worse, it enables some European Union member states to literally blackmail Western Balkan countries on their path to the European Union for their own special interests. European Union loses its authority as it, it does not want to respond to open issue relevant for the overall situation in the Western Balkan, not even in cases when Brussels is a signatory party of some agreements. The best example of this is the Brussels agreement signed by de in 2013. For, for eight years now, Tristina has not wanted to implement the provision related to the establishment of the community of Serbian municipalities and Brussels has not responded to this, although it is a guarantor of the agreements implementation. The Brexit, internal relations between European and European state, different standpoints on the enlargement dynamics and accession of new members, relation with USA, Russia, China and other issues have simply degraded the Western Balkan on the list of European Union member states important issue. The narrative on the influence of third countries in the Western Balkan, of course, this primarily refers to Russia and China. These double standards of Brussels and some European Union member states are visible in this case as well. When European Union countries need a gas from Russia, then it's fine. But if Serbia needs gas, then it is not about gas but the influence of Russia. Remember, after all, the fate of the South Stream gas pipeline. The gas pipeline was cut off because Brussels asked Bulgaria in 2014 to do so. Serbia mm -hmm. and other Balkan countries suffered great damage as a result. Brussels deem its relation with Russia more important than the Western Balkan countries and their need for gas. Moreover, there is a constant criticism of Serbia cooperation with China. Yes, is that true? Serbia has excellent cooperation with China, both bilaterally and within the 60 plus one process or within the Belt and Road Initiative. After all, a large number of European Union member states cooperate with China in the same manner. However, the entire Serbia China cooperation is at far lower rather than most European Union countries cooperation with China. Anyway, China is European Union most important foreign trade partner. And it is good for European Union when it cooperates with China, but it is not good for European Union when China cooperates with Serbia. I must admit that, that this attitude of the European Union towards Serbia is difficult to understand. I want you to know that the most important foreign trade partner of Serbia uh, is not China, but European Union, then SEFTA, countries, and only then China, Russia, and other countries. There are some, just some of the examples of European attitude towards the Western Balkan, not to mention the COVID-19 pandemic, vaccines, and other issues. Dear friends, I think we have two types of policies in the European Union. One that is pursued by Brussels, Brussels, which is of a general character and vague promises. Another EU policy is pursued by uh, member states themselves. They, they act in line with their interests that are often not aligned with the official EU position. These claims are subsession by last week's developments. The European Union Foreign the first ministers at their meeting did not reach uh, an agreement of opening negotiation cluster with Serbia in December, despite the fact that European Commission assesses in its report that progress has been made. They noted, noted that the constitutional reform process had not been finalized in Serbia. <laughs> Let me remind you that the constitutional reform process in Serbia is in its final stage And that he, the National Assembly will adopt the constitutional amendments tower tomorrow, to, yes, tomorrow, and after the necessary referendum, these constitutional amendments will enter into force by the end of January. Although it is the, it is a commonplace negotiation cluster has not been open. It's similarly like opening negotiation with North Macedonia and Albania. Give everything and receive nothing. In view of all of the above, I believe there are two possible scenarios for European perspective for the Western Balkans. According to the first scenario, the European Union will make a firm, firm political decision about uh, further enlargement. That's mean in procedures timeframe which will make all the Western Balkan countries speed up their internal reform process in line with the European Union criteria. According to the second scenario, European Union will remain the same position on the enlargement, which will slow down even more the reform processes in some countries and result in even greater decline of the internal enthusiasm. Such tendencies, the distance, the Western Balkans region from European Union, even further and become a source of future instability in this region. Thank you, dear friend, for your attention. Thank you. Thank you, Honorable Obradovich. Um, now um, the floor is for Honorable Haki Abazi, President of the Foreign Affairs Commission in Kosovo. Thank you, uh, Ms. Chodi. Can you hear me? Yes, thank you. Um, I would like to thank the organizers and uh, uh, also congratulate you uh, for the project. Uh, fascinating presentations from the uh, representatives from uh, Sarajevo and Banyaluka. I think that voice actually gives us a lot of hope that the uh, environment and uh, climate change as a common threat can perhaps uh, exceed the potential divisions and problems and come together in, in fighting a major challenge that humanity, including our region is facing uh, nowadays. So really a true congratulations for great work and, and thanks for great presentations from both Sarajevo and uh, Banyaluka uh, on that. So, um, i would like to uh, extend also a very uh, warm gratitude and thanks to uh, Honorable Fasino, President Fasino, for his uh, unlimited attention to the Western Balkans. Uh, this is really, really great uh, to see that Italy and uh, him personally have been paying so much attention to the Balkans uh and, and this is uh critically important as we go through the reforms and and necessary changes and challenges including the covid 19 challenges in in the western balkans uh thank you to uh honorable roberto antonini and honorable marco Magioni for also great and direct honest frank uh suggestions and analysis of where the western balkans is uh on uh, this particular point uh Of our trajectory of, of what I would say a perhaps delayed sometimes slow down, but uh, absolutely the only alternative that the Western Balkans has in the European uh, Union integration process. Um, Given that Kosovo is also a very young uh, population, the average age is considered to be 26, uh, the youth projects are very dear and kind to us in, in, in that sense of mobilizing young people. So maybe uh, I would like to offer the potential hosting of the next uh, EU Balkan Youth Forum in, in Kosovo, if you might consider as we move forward. Uh, hopefully the COVID-19 is not going to prevent people to travel And, and be able to come together. But I'm sure that the uh, youth in Kosovo, young people are and would be as excited to be the host of this great um, initiatives and, and also projects that you are working with. Um, now, let me perhaps uh, say that The Balkans has paid a very huge price uh, in, in order to achieve the democratic systems in place with the transformation that was absolutely necessary from a 50 year of a. Uh, mono political kind of direction that we have had, therefore, uh, I think we know more than anyone what it means to go through a very, very harsh transition in a sense of you know. Uh, the wars and the conflicts of the 90s and, and then having this huge window of opportunity of uh, establishing democratic societies where civil society media. The political pluralism can play the role of transformation of the societies, and, and this cannot be taken for granted, because, as I said, it, it has been a really huge price in, in achieving democratic society and democratic norms now that uh, by itself cannot be the goal, uh, obviously. The, now the democratic system has to deliver for young people, it has to deliver for ordinary citizens, has to deliver in terms of the rule of law as well. And, and I think this is the internal challenge of our region in becoming a really truly democratic functioning societies where uh, the human rights are guaranteed, where Uh, environmental protection is high in the agenda that people do not suffer from the bed pollution and, and uh, mismanagement of the water and, and the inability of preserving our ecosystem, which is beautiful and, and has a lot to offer to the European uh, ecosystem as well. And, and this uh, uh, is our challenge internal challenge in, in managing that the rule of law and, and democratic society deliver for the ordinary citizens now yes of course this is in line with the eu integration requirements but let's assume at one point that the eu integration was not in in our agenda still we would have to do this reforms in order to become a functional region and a functional region in all the senses, to be able to offer the prosperity and the future for young people to stay and live in this part of uh, continental Europe. Um, therefore, uh, it's not the duty only for our uh, political classes and, and individuals. It is actually a criteria of a test, as a fundamental test of do we want to be the politicians who get stuck in the past of the balkans where we are portrayed people of inciting instability and uh conflict and not care about fundamental values including environmental care or do we want the gener be the generation of politicians who present a, a completely different agenda for the region moving forward towards eu You know, I can be critical to the EU stance and, and how slow EU has been, but that doesn't help us. I think we need to do the homework. We need to present a very strong position in our internal reforms, being in country or in the regions, and come up with the agenda that basically removes any types of fears, even if there are fears out of perception among the European Union citizens and its institutions, in order to be able to present that uh, Balkans joining means larger and an extended opportunities for sustainable development of the European continent, rather than being perceived as a burden or as importing issues and problems within the EU as a political, economic and social, cultural union. So it is our duty to Ask that fundamental question. What do we want to re be remembered as politicians of this generation for the Balkans and for the European processes as well? And I, I don't want to miss the opportunity uh, on behalf of the young people who speak here and speak every day out there, demanding a different outlook, a different image, and a different path for the Balkans from our past, the past of conflict, division, and, and fragmentation. To a Balkan of partnership and uh, solving issues in a peaceful and, and a, through a dialogue, and eliminating potentially any type of uh, narrative and discourses that return us to, to, uh, to our past. Now, Uh, what does that mean in concrete terms and and I would like to use again the opportunity to just propose certain things on, on this like I think, starting with us being able as. Politicians to push the, the agenda of first facing the past and documenting the truth in order not to create the basis for new myths in the Balkans to signing a regional peace treaty that. Uh, we all commi commit to the peace and partnership in the region. This is, could be a really great signal to the European Union countries and those even skeptical countries uh, that, that uh, resist or show some resistance to the EU, uh, Balkans integration to you. Nurturing the narrative of cooperation and celebrating the diversity of the region rather than using diversity to divide people as it was in the past. Present a regional development agenda somewhat of EU mini Marshall Plan for the Western Balkans that uh, funds and supports interconnectivity in the region across border infrastructure projects and education, elevating the education systems that are pretty much in a very dire situation in, in the Balkans. Uh, all this can be built up on the EU uh, led process called Berlin process most of those projects have been identified or are at some stage of development so i think a mini marshall plan for the balkans could help in doing the final push for the balkans to develop on a sustainable way towards eu five uh removing all the hidden and unhidden barriers for trade and economic uh, cooperation in the region i know this requires new thinking it requires a new approach It requires going above the, the concept of subordination and domination to a partnership, but really we have to implement policies that remove barriers, uh, both hidden and unhidden to the movement of, of goods in, in the Balkans in order to be able to open the pathways for development. Six, I think it's critically important that we review the school curricula to remove and clean all the curriculums from, hate speech from division from being uh, educating our new uh, younger generations, with a sentiment of being against the others, no matter what the others means, I think cleaning the curricula of the schools is going to be critically important moving forward. Um We can regionally commit to fulfilling uh, the criteria and reform requirements from you, I think, supporting each other in the integration process. In you, it's going to be key. And then, last but not least, I think we need a firm commitment of the region to the Paris Agreement and the Glasgow uh, Pact uh, moving forward, where coal, for example, is not at all ever being considered again as a future resource of the energy development in, in the Balkan, because uh, smoke and ashes and bad air, bad waters do not have borders they pass from one uh, country to another therefore we have together to commit to the paris agreement implementation and glasgow pact so this is my positive scenario what i think uh, balkans and western balkans countries can move forward with uh in order to secure a prosperous and future that is as i said with no other alternative but eu integration process this type of scenario also commits and, and uh, narrows down the space for any uh, refusal from the European Union uh, as well. Because we need, as I said, to present ourselves in a different fashion with a different uh, agenda. The best scenario, which I would never want to see happening, uh, and I want to be much shorter on the best scenario, is the one that Balkans continues to uh, exist as a corridor for the European continent for all the troubles and the problems from the East being for human trafficking, illicit economies or uh, other uh, purposes that usually the organized crime and corruption uh, networks use the Balkans to their benefit. So uh, we need to eliminate this idea of the corridor for the Balkans and make it an integral part of the European Union uh the bad scenario includes the continuation of political corruption networks and influence over the political representation uh very little to no rule of law uh, or deep state controlling certain institutions that uh minimize the rule of law and and i am true believer that there is no functioning democracy without rule of law so in a bad scenario we would have very limited implementation of rule of law we would have massive brain drain Uh, in a bad scenario, a lot of great people will leave the, the Balkans and it will be a lot more difficult to sustain a functional democratic institutions, functional economies, if we lose constantly the brain rate. Um, in a bad scenario, we would have questionable funding, which we don't know what this funding means to the supporting uh, economies. We don't know the source of this funding as we have had uh, experience in, in the past. All this would lead to have a Western Balkans continue to be the battleground and the battlefield for bad actors, uh, non-state actors, illicit actors. And we need to remove all this potential space for this bad scenario by implementing the positive scenario that I talked in the, in the beginning. Thank you again. I hope you continue to do this great work that you're doing. Uh, I'm fully in support of the environmental climate change programming that happens, we need technological change, we need the complete transformation of the energy sector, both in terms of the practical term, but also the way people think about the energy and, and social behavior about it, so uh, you have a great, great supporter here in Kosovo for your work, thank you again. Thank you Honorable Abazi, for this forward look um uh, a presentation for this uh, effort to conceive of local responsibility together with relaunching um the the process in a positive way with a new agenda that emerges from local needs uh, first of all um it is time for honorable miadra uh, lakeage president of the foreign affairs commission in montenegro to conclude Um, this round of speeches. Thank you. Grazie a lei. Buongiorno a tutti. Uh, grazie per l'invito. Uh, se io volessi iniziare bene questo breve intervento, probabilmente dovrei citare Onorevole Fassino uh, sul tema, ma anche onorevole Antonione, che ha fatto anche un excursus eh, storico perché già questo processo di, di integrazione ha una sua storia non breve. E per io anche oso di citare, non di citare ma di mh, eh, ricordare che sono autore di un modesto articolo che ho scritto nel 2007 e il titolo è Seguente, il sogno dell'Europa è sempre più lontano? Punto interrogativo. Potrei ripetere questo titolo? E già c'è una strada che non sottovalutiamo, che è importante. Montenegro si trova in diciamo, primo posto in, questa, in questo processo, ha fatto di più, rispetto a altre ex repubbliche, adesso stati, eh, sovrani, ma naturalmente non guardiamo solo il nostro interesse, ma vogliamo vedere la posizione dei Balcani occidentali, perché siamo, in altre parole, per dare una idea più chiara, eh, siamo cinque paesi di ex Jugoslavia più Albania. E io vorrei ricordare molto brevemente il fatto che oggi è 29 novembre, e questo era il giorno nazionale della Jugoslavia. Non vorrei portare nessuna nostalgia, ma vorrei ricordare che Jugoslavia è stata è stato paese tra paesi socialisti eh, in primo posto quanto Riguarda l'avvicinamento a Bruxelles, in altre parole: nel 1971 Jugoslavia ha firmato il primo accordo con Bruxelles, era candidato naturale per ingresso rispetto a paesi di Europa orientale. Ma abbiamo avuto una storia, una evoluzione che siamo adesso ultimi, almeno questi cinque paesi, e non uh, entro in. Uh, in uh, motivi ma sicuramente anche guerre balcaniche anni 90 contribuito a questo, questa situazione che siamo oggettivamente indietro in, in uh, questo, questo momento uh, in breve Balcani occidentali è una zona grigia una isola un enclave uh, con questa uh, grande voglia di, per l'integrazione, voglio dire, in sondaggi, unica idea forte, uh, in Balcani occidentali, Balcani occidentali, almeno posso parlare precisamente sul Montenegro, dove più di 70% della popolazione vuole questo ingresso in Unione, in Unione Europea, e questa è un'opportunità naturalmente anche per l'Unione Europea che ha ribadito molte volte che ha uh, obiettivo di integrare il continente europeo. Questo rimane un'opportunità, dipende molto come le cose andranno, dipende molto dalle capacità dell'elite dell politica dei Balcani, ma anche in, in Bruxelles. Politica è arte del possibile. E in ogni caso dobbiamo fare qualche cosa di di cambiare questa fase che è oggettivamente una fase di, di stallo. Uh, la nostra realtà in questo momento è che Balcani e Unione Europea è un lungo uh, fidanzamento senza data per le nozze. Lo so che non è facile proclamare questa data e che dipende di molti fattori. Sicuramente noi dobbiamo raggiungere standard europei, non è facile, sicuramente, e nessuno in questa volontà, questa spinta verso Europa non vuole entrare senza criteri, diciamo. Ma restare così soli, isolati, è un po' una situazione depressa, un po' si perde questa speranza. In questo senso, almeno dobbiamo essere incoraggiati. Sappiamo tutti bene, perché ci occupiamo di questa materia, che questo processo si svolge in due direzioni, due, due binari. Uno sono questi cosiddetti parametri da Copenhagen uh, fino a questa nuova metodologia voluta dal presidente Macron. Dunque, da una parte, questi criteri che non possiamo evitare, naturalmente, si tratta di raggiungere standard sul piano di, uh, di uh, diritti uh, umani naturalmente, ma stato di diritto, economia di mercato e molti compiti che dobbiamo, dobbiamo fare. Uh, ma d'altra parte come Balcani hanno tantissimi paradossi, anche Unione Europea, sappiamo bene, ha i suoi paradossi, diciamo, altro tipo. Uh, questa, questo dilemma che si vive come costruire il futuro, uh, problemi inaspettati, c'è un paradosso per esempio che l'Unione Europea più grande sembra qualche volta più debole. Come più debole? Più debole sul piano decisionale e questo è un aspetto che io penso pesa anche sui Balcani. Noi paghiamo il prezzo di questi problemi. Cosa voglio dire? Ho impressione che l'Unione Europea ha paura, teme che entrano sei paesi, anche loro, con diritto di veto, già questa, questo allargamento che è stato, uh, uh, ha prodotto, diciamo, problemi di come decidere. Uh, questo è un problema che... che si complicare con cinque nuovi, nuovi paesi non vorrei aprire questo dibattito che aspetta europa e non casualmente eh, non casualmente si discuterà in questa conferenza che noi seguiamo una conferenza sul futuro d'europa non sul futuro di unione europea ma d'europa che vuol dire anche noi siamo europa almeno geograficamente ma direi culturalmente politicamente anche noi dobbiamo partecipare eventualmente non in prima linea, ma uh, questa fase di stallo eventualmente si può uh, cambiare uh, in senso di dare più dinamiche a questo processo, di trovare anche un spazio per i Balcani occidentali in questa conferenza, nel senso non formalmente, non burocraticamente, non di essere in certe pagine, eccetera, ma di... di uh, Trovare anche una parte di strategia verso i um, Balcani occidentali. Uh, sicuramente è, è stato detto che una fase di status quo è una posizione ideale per questi uh, cosiddetti terzi, quarti attori che hanno anche interessi, che hanno iniziative economiche ma eh, trovo e ripeto che eh, è un'opportunità questa questa volontà che domina diciamo direi tutti i paesi eh, dei balcani occidentali che eh, idea guida in politica estera è sempre sempre unione, unione europea eh, Ecco il dilemma, io chiudo il mio modesto intervento. Il dilemma è status quo o accelerare, dare una dinamica. Eh, e sicuramente potrebbe essere non soltanto utile per questi passi verso Europa, ma anche per rapporti interni, qui, nei Balcani. Ancora sono ferite, problemi, eh, conflitti congelati, eccetera, ma penso che anche Europa deve uscire di ambiguità congelata e di eh, dire molto più apertamente se c'è spazio per questi nuovi paesi o dobbiamo aspettare tanto. Vorrei ricordare che tutto si svolge in contesto di parametri ma anche di contesti geopolitici. In questi maxi allargamento nel 2000, 2004, quando sono entrati dieci paesi, forse non tutti avevano questi criteri, eh, non hanno raggiunto standard, ma tutti hanno avuto dopo progressi. Eh, voglio dire, con una capacità più eh, di invenzione di dialettica politica si potrebbe... Uh, stimolare uh, uh, questa, questa, queste forze politiche in questo momento che ancora vincono elezioni. Noi abbiamo moltissimi problemi interni, ma se arriva una nuova evoluzione io non ci credo che uh, altre anti-europee forse possono vincere elezioni. Questo sarebbe un disastro, ma in questo questi, questi commenti che non sono di ispirazione ottimistica, unico momento ottimistico che ancora, ancora vincono di modo convincente partiti nei Balcani occidentali che sono per l'integrazione di unione, di unione Europea. Speriamo conferenza sul futuro dell'Europa che ha molte sfide per gli europei, per modo come funzionare Unione Europea che si troverà anche diciamo, una strategia per i Balcani occidentali, non di modo magico, non di eh, ripeto, noi siamo consapevoli che abbiamo compiti nostri, non vogliamo, ancora una volta voglio eh, ripetere, non vogliamo saltare i nostri, nostri compiti, noi vogliamo veramente riempire questi criteri eh, su piano economico, democratico, eccetera, e io adesso ecco, finisco. Cito una non promessa, ma una, una visione ispirata dal da presidente Giuliano Amato che, nel mi sembra che proprio 2007, ha, ha dichiarato che, 2014, a centinaio di attentati di Sarajevo. Quando è iniziata la polia della prima guerra mondiale, sarebbe molto eh, bello eh, organizzare l'ingresso di tutti i paesi balcanici dell'Unione Europea. Sarebbe stata veramente una bella fine di una drammatica storia. Dunque, cento anni dopo la prima guerra mondiale, che tutti entriamo, ma come vedete, questa è la storia. È stata una bella, ispirata visione di presidente Amato. Ma questo quasi abbiamo dimenticato. Siamo nel 2000 2021 e vediamo se sarebbe. 22, 24, già sarebbe un risultato. Ancora ripeto: se ne possiamo entrare tutti, sarebbe un incoraggiamento di, di organizzare un ingresso per due paesi, per un paese. Adesso non dico prodomo mea per Montenegro, ma Montenegro ha fatto più passi avanti e si trova in una posizione di un candidato naturale per primo ingresso in tra paesi balcanici, non faccio propaganda, non faccio questo tipo, ma tutti che si occupano sanno bene che Montenegro ha più, più risultati, dico ancora con tanti problemi, e voglio dire almeno uh, aprire la porta verso un candidato, due candidati, sarebbe già un incoraggiamento. per Così restiamo un enclave, circondati da paesi uh, di grazie mille per uh, l'attenzione. Grazie, grazie mille a lei onorevole Lekic. E, um, ci nel, in conclusione di questa nostra mattinata um, mi piace ricordare che la settimana scorsa i giovani che hanno partecipato allo EU Balkan Forum dai 33 paesi dell'Unione Europea e quindi anche dei Balcani, eh, avevano proprio come slogan EU33, con questa idea di voler dare mh, dei, mh, la loro opinione su cosa va fatto al, mh, per rendere possibile questo EU33 alla conferenza sul futuro dell'Europa. Le loro raccomandazioni, mh, dei loro lavori divisi in cinque gruppi, verranno appunto... Eh, pubblicati sul, sulla piattaforma. Ma anche oggi credo ehm, abbiamo sentito da, dai giovani studenti che hanno presentato dalla Bosnia il lavoro fatto congiuntamente tra scuole italiane scuole della Bosnia oltre 100 studenti 112 se ricordo bene il numero ehm, hanno secondo me dato un esempio veramente rilevante di come si deve poter procedere e, ehm, innanzitutto eh, prendendosi la propria parte di eh, onere di responsabilità di, mh, di creatività di eh, rilancio verso il futuro perché appunto questo è il loro futuro eh, più che di tutti noi altri. L'entusiasmo che hanno espresso a Roma, ma che hanno espresso anche in questi giorni di lavoro mh, le scuole coinvolte, eh, va preso davvero sul serio. È un entusiasmo contagioso spesso e quindi in qualche modo dovremmo mh, poterlo mh, riprodurre. Eh, un largo raggio per ehm, in qualche modo ricordare a tutti eh, che sì abbiamo paradossi come lei diceva l'onorevole le, Lekic dilemmi eh, Unione Europea Balcani Occidentali ehm, ma che abbiamo sfide eh, comuni l'ambiente sicuramente è una delle sfide più evidenti nella sua comunanza ehm, sulle quali bisogna lavorare e bisogna lavorare tanto in termini di politiche pubbliche della difficile eh, armonizzazione mh, e, e, di tutte le normative europee di un intero capitolo è più difficile capitolo il capitolo 26 della Chico Monoter, ma anche eh, politiche in grado per l'Unione Europea stessa di rilanciare in avanti perché la sfida ambientale è tragicamente eh, la più grande sfida che avremmo mai dovuto, dovremmo mai immaginarci di, di affrontare. Ma anche un lavoro molto forte a livello di opinioni pubbliche e di, di, di attività verso la società civile perché è un, un impegno che eh, serve avere a doppio livello dall'alto da e, e dal basso. Con questo vi ringrazio è molto eh, onorata di avervi potuto avere questa mattina insieme a noi e mh, spero ci saranno una occasione di incontrarci e di por portare avanti l'agenda comune per un futuro dell'Europa che vede i Balcani integrati nell'Unione Europea. Grazie a tutti.